migliaia di lavoratori che vengono lasciati a casa non sono un problema di ordine pubblico ma sono un problema sociale, sono famiglie che non mangiano, sono figli che non possono andare a scuola, sono giovani che non hanno un futuro. No, signore e signore che a 50 anni finiscono per strada senza un lavoro, senza una dignità, senza nessuna prospettiva di vita. Guarda. Noi studenti e studentesse abbiamo già scelto da che parte stare. Ciao, come ti chiami? Matteo. Antonella. È Francesco Longo. Ines. Come ti chiami? Mi chiamo Simone, è... ho 26 anni, 27 appena compiuti. Io sono Marta e sono di Torino. Anch'io mi chiamo Alessandro e sono di Torino. Ciao! Come ti chiami? Verdice Florio. Mi chiamo Sara. Cosa fai qua Sara? Sono una studentessa e sono qua in piazza dopo le violenze che ci sono state la scorsa settimana quando una mobilitazione di studenti ha provato a partire in corteo e la polizia ha represso questa, questa volontà con manganelli e violenze di ogni genere. E appunto, quindi oggi siamo qua tutti e tutte eh, per eh, conquistarci invece il corteo. Visto che la scorsa settimana si è stato tentato di fare un corteo per ricordare la morte di un ragazzo, Lorenzo, che è morto durante le ore di PCTO, la polizia di Torino non ha permesso lo svolgimento del corteo, ci siamo organizzati con tutti gli studenti e ci siamo ritrovati qui oggi, il 6-8 dicembre, per ripartire e far vedere come si svolge una manifestazione. Eh, che ci riprenderemo le piazze. È vero che il, doveva essere un sit-in dichiarato come sit-in, quindi l'area è giusto che fosse circoscritta, ma una volta che degli studenti si alzano e decidono di andare a fare il corteo o a cercare di fare un corteo, anche solo uscire dalla piazza, venir caricati, pestati e ospedalizzarne 10, non è propriamente il fine che mi aspettavo. Come mai sei qua in esoggi? Perché sono arrabbiata, perché noi studenti non abbiamo un ruolo nella decisione delle, delle regole che ci riguardano. Non possiamo fare nulla con la scusa del Covid, non possiamo organizzarci, non possiamo fare collettivo a scuola, moriamo sul su il posto di lavoro che ci porta a, a fare la scuola e... Sono arrabbiata e sono molto contenta però anche che siamo qui tutti uniti e che era da tanto tempo che non succedeva una cosa del genere. Per me è giusta la rabbia ed è giusto organizzarsi. Sono in piazza oggi perché è assurdo che uno studente sia morto, già solo sono assurde le morti sul lavoro, ancora di più che uno studente di 18 anni, la cui formazione grazie anche ai fondi del, del PNRR che verranno investiti appunto per potenziare l'alternanza scuola lavoro e la formazione in azienda, è ingiusto che eh, uno studente di 18 anni la cui formazione è già completamente finalizzata a una formazione di tipo aziendale molto specifica per i profitti di pochi, è assurdo che uno studente di 18 anni muoia in queste condizioni. Perché io non ho smesso di manifestare da quando avevo la vostra età, ero a Milano e una parte degli slogan che ne gridavamo erano di questo tipo qua. Mi ricordo che morivano dei ragazzi per via de... nelle manifestazioni: Fausto e Iaio, eh, Franceschi. Insomma, erano manifestazioni imponenti in cui si dicevano queste cose. Poi c'è stato diciamo, un ritorno all'ordine in cui una generazione ha svenduto tutti i diritti e ha consegnato a, diciamo, a queste generazioni un pianeta devastato e delle relazioni sociali e un contratto sociale a pezzi e questa è assolutamente una vergogna la mia generazione ha delle responsabilità indicibili di cui, a cui, di cui bisogna chiedere assolutamente conto perché non possono venire qua oggi come se non, se non, se fossero, diciamo, non, fosse, se non fossero parte del problema e parlo anche di una parte diciamo, delle istituzioni sindacali che hanno fatto e continuano a fare degli accordi con Confindustria in cui pezzo a pezzo avvitano e distruggono i diritti del lavoro. Grazie. Da domani, da Campo. siamo tantissimi, siamo tantissime, per cui guardiamoci bene, applaudiamoci, complimentiamoci con noi, con i nostri amici e le nostre amiche che oggi hanno deciso di dimostrare che la polizia politica non ci fa paura, che le parole dei ministri non ci abbindolano, che questa situazione la vogliamo risolvere e la vogliamo risolvere a modo nostro, azioni senza se e senza ma, noi, noi i fatti li portiamo in piazza, non li facciamo raccontare al Parlamento, li portiamo in piazza per raggiungere gli obiettivi che insieme ci siamo posti e che insieme raggiungeremo, dagli e raga che oggi ci prendiamo la città! Noi siamo incazzati, penso lo siamo tutti e lo dobbiamo essere e... Ehm ma anche per portare un chiaro punto politico. Il punto politico è di lottare contro una scuola asservita agli interessi dei privati, quindi fuori i privati dalle scuole, fuori stage e alternanze in aziende che non garantiscono la sicurezza o che prendono eh, studenti a lavorare come sostituzione di manodopera che appunto non è retribuita se fa alternanza. E molti insegnanti sono contrari all alla vecchia alternanza scuola-lavoro oggi ribattezzata PCTO perché non ha nulla di didattico, non è né scuola né lavoro, i progetti più interessanti sono progetti che le scuole portano avanti comunque indipendentemente da, dall'organizzazione dell'alternanza e noi ne chiediamo... L'abolizione. Eh, però la nostra volontà è quella di allargare la questione poi su, eh, sul tema della vivibilità delle nostre città e delle nostre scuole. Quindi Lorenzo per noi eh, è motore di avanzamento, è motore di andare avanti, ma eh, chiaramente è un sistema eh, nella sua totalità, che è Marcio, che ha fatto sì che un ragazzo potesse morire durante l'alternanza schiacciato da... Una, una trave di ferro. Ma è l'Alfieri? Come si sta comportando l'Alfieri in questo momento fragile? Allora abbiamo fatto un'assemblea di istituto qualche giorno fa, abbiamo deciso di organizzare un collettivo in cui si parla di un'occupazione eventuale della settimana prossima. All'esterno del liceo artistico è stato già da ieri affisso un grande striscione dove pro... che adesso è qua da qualche parte che è stato portato dove c'è scritto appunto che di alternanza di scuola e di lavoro non si può morire. I ragazzi sono riusciti a organizzare delle assemblee, delle riunioni, i rappresentanti di classe degli studenti sono riusciti a passare per tutte le classi ad avvisare gli studenti di questa manifestazione, che sono qua dietro i rappresentanti di classe. Per ora questo tipo di appoggio, poi vedremo, gli studenti hanno molte richieste, vedremo strada facendo. Per quello che so la mia scuola non ha fatto niente, cioè è rimasta un po' indifferente su questo argomento. La no, mia non ha proprio proferito parola, quindi non lo so. Hai compagni o amici di scuola che si sono rifiutati di venire a manifestare? Sì. Cosa diresti a loro? Che è imbarazzante il fatto che... Scendono in piazza delle persone per i loro diritti, eh, non si aggreghino a loro e anzi, in molti casi li ostacolino, li insultino e eh, preferiscono ehm, stare al, ai luoghi dove siamo adesso, nonostante loro si lamentino per prima, ehm, e rifiutandosi appunto quando hanno l'opportunità di usufruire dei loro diritti quando ne hanno bisogno. Tu hai fiducia in questo momento nell'istituzione no. scolastica, <ride> ministeriale e sì. di singolo istituto? No, io ho vent'anni e sono ancora alle superiori, per un sistema che non mi ha mai sostenuto quando ero in difficoltà, che tuttora non mi sostiene che sono in difficoltà. Abbiamo visto il ministero come si rapporta con il mondo studentesco, quindi proprio no. Più o meno, il che è molto triste perché a 17 anni dovresti fidarti del tuo Stato. Eh... No, mi dispiace. Okay. La fiducia nelle istituzioni esiste ancora per voi o sta andando a calare? Assolutamente no, sta andando a scemare piano piano. Organizzazioni sindacali, ci sono loro e lavoratrici no, no. che dai primi giorni di questa pandemia hanno portato avanti un'opzione di lotta, un'opzione conflittuale che diceste che questa crisi Eh, ma tanto... No, no, no, ma basta quello, basta quello, bravissima grazie, lo studente Studente ne ha. Oggi ci sono molte persone della sua età, un po' più avanti con gli anni, rispetto ai ragazzini. A manifestare con noi. È felice di vederli. Sì, mi sembra una bella cosa e mi auguro che abbia la, la forza di andare avanti e che non sia spinta sull'onda dell'emozione, diciamo, ma che si dia diciamo, delle strutture per davvero eh, continuare a, diciamo, con determinazione a, eh, a chiedere e cercare di ottenere dei risultati. Ecco, che non ci sia contenti di guidarli, ma che si costruisca... Organizzazione, quello che serve per, per portarli a casa. Spero che questa sia anche l'occasione per continuare, eh, al di là della manifestazione in sé, a nutrire un dialogo che deve essere continuo per portare avanti battaglie insieme anche al di là dell'età dello studente in sé. Siamo comunque cittadini anche dopo la maturità e dopo la laurea. Eh, io penso che per raggiungere degli, degli obiettivi ci sia bisogno di continuità. e eh, Noi a questo che puntiamo: noi puntiamo a eh, fare in modo che questa sia una giornata di inizio eh, di, di una mobilitazione che eh, dovrà proseguire e noi l'abbiamo detto, l'abbiamo rivendicato e andremo avanti anche nei giorni, nei giorni a seguire con occupazioni, con altre mobilitazioni, con picchetti e, e via dicendo Allora, questa piazza non è sicuramente un punto di arrivo ma deve essere un punto di partenza per un, un movimento studentesco, consapevole una, dobbiamo partire oggi per poter creare una massa critica e mh, la lotta sarà, sarà lunga, sarà dura ma solo la lotta paga ce lo insegnano sia i movimenti studenteschi del passato sia ehm, le lotte sul lavoro quando ci sono dei sindacati e dei, dei lavoratori veramente conflittuali che riescono a ottenere ciò per cui si battono, anche a costo di manganellate, anche a costo di repressione ingiusta. Le parole che invece vorresti dire agli studenti, quali sono? Beh, Oltre io... a quelli del tuo discorso. <ride> eh, agli studenti quello che, che direi, e che insomma diciamo tutti e tutte eh, quando ci confrontiamo, è quello di eh, unirsi alla, alla mobilitazione, eh, è quello di compattarsi, eh, è quello di eh, insomma, portare avanti questa... Questa iniziativa, questa volontà di, eh, di praticare l'obiettivo di rendere eh, le nostre vite, delle vite migliori. Per cui, insomma, più siamo, più abbiamo possibilità di vincere e noi vogliamo vincere. Perché la fisarmonica? La fisarmonica, fisarmonica perché... Uh, stamattina, mentre uscivo di casa, la mia ragazza mi ha detto che sembravo dalla parte dei poliziotti vestito in questo modo e mi faceva un po', dicevo, cazzo, se già sento questa distanza con i ragazzi a 27 anni, fammi portare qualcosa di colorato so suonare vagamente la fisarmonica, quando ci sarà un po' di musica contribuirò anch'io a fare rumore e mi sembra un modo per portare colore, portare uh, fiori nei cannoni, non saprei dire, qualcosa di più colorato e non una manifestazione... E Cosa ci suoni alla fine della manifestazione per mandare un messaggio di pace? Non saprei, non Ragazza saprei. Probabilmente un bella ciao al momento è, è tanto popolare, è stato anche abusato da serie televisive che fanno passare dei ladri per dei resistenti, però sicuramente riappropriarsene e parlare di resistenza in un paese che ancora oggi fatica a interpretare correttamente il senso del patriottismo, eh, può essere un modo per dirci siamo comunque tutti quanti nonostante le età diverse stiamo affrontando tutti quanti in una situazione simile e dobbiamo resistere insieme